amore ascolta ho bisogno un attimo di una cortesia più tardi appena finisci di far colazione dovrei uscire un attimino perché stasera abbiamo gente a cena e voi bimbi volevo fare la pizza e non ho lievito e senza lievito la pizza non la posso fare e quindi amore ti vado a uscire con me un attimino dopo dobbiamo anche riuscire a svegliare Vanessa però a meno che vediamo eh va bene dobbiamo solo prendere il lievito e torniamo subito a casa ok Amore, buone notizie, ho trovato il lievito quindi possiamo stare a casa, eh? Così sai dove andiamo oggi? Al compleanno! Più tardi si va tutti al compleanno, poi si torna a casa e stasera abbiamo bimbi a casa con cui giocare. Amore, oh attenta, attenta attenta, attenta, Ti aiuto io, dai, stai prendendo i compiti. Mm, tu mi devi fare un favore, Ani. Mi devi andare a svegliare Vanessa perché non la porto al compleanno oggi, eh. Hai capito? Così ti metti un paio di calze, ok? Ciao, ben sveglia, eh, sono le 11. Però è sabato, te lo concedo. Senti, ehm, oggi dove andiamo? A a fare cosa? A, a mangiare con un panino? compleanno <ride> di, di Teresa. Abbiamo verificato i compiti da fare perché poi domani siamo alla caccia alle uova e abbiamo riscontrato che abbiamo pochissimo. E perché abbiamo pochissimo? Perché è mercoledì? <ride> Sarà l'ultimo giorno di scuola Che poi ci sono le vacanze pasquali Ragazze Domani andiamo alla caccia alle uova Non te lo ricordavi Domani andiamo a giocare Ragazze ma chi arriva mercoledì Pappo Natale Brava Amore! arriva Pappo Natale Mercoledì Finalmente arrivano Isabelle e Aria, le nostre cuginette londinesi. Abbiamo fatto una sorpresa. Sì. Loro arrivano alle 11 di notte e noi ci truffoliamo in casa della nonna perché loro vanno lì a dormire. Sì. E quando loro arrivano vanno in cameretta. Noi ci nascondiamo da qualche panto dentro qualche armadio. E ci andiamo a casa dormire. Sì, esatto, però... Brava, brava Vanessa. Maria. Mangia amore, mangia, non ti preoccupare. Mangiamola. Vediamo. Eh, ma tu quella sera lì hai il lavaggio dei piedi alle nove. Perché in prossimità della comunione ci sono alcuni eventi da fare. Non ne ho la più pallida idea, poi chiediamo. Eh? Tanto mercoledì vai a catechismo tu. Che volissimo catechismo! Sì! Vediamo se sarai brava a vincere! Oppure no! seguo tutti i bambini, lo so. No, i bambini non lo sanno perché le uova sono nascoste. Ma è un gioco, sto sì. scherzando. Va bene, adesso finiamo la colazione. facciamo Tu stai già facendo sì. i compiti, bravissima amore. Sì, sì, e eh, invece domani? Beh, oggi è un altro bel giorno, dai, siamo al compleanno, poi abbiamo amici stasera. Eh, niente, quindi finiamo... Domani è domenica. Domani è domenica, sì. <ride> Va bene, Vane, poi anche tu finisci qualche compitino, anzi inizi. Quei pochi compiti che hai, me lo prometti? Perché poi domani no, siamo... Vai, no? Sì, è solo quello, tesoro. Felice? Io sì, tanto. Lo no, fai, vero, amore? Così non abbiamo più pensieri. Perché domani siamo in giro e non sappiamo neanche che ora torniamo. Torneremo tardi. Eh? Perché non mi rai? Finisce alle sei e mezza, la caccia alle uova. Prima che torniamo a casa sono le otto e mezza. E si va a nanna, va bene? Che bello, io sono felice che arrivano a Resobella. Non vedo l'ora di vedere le mie nipotine. Anche mia sorella. L'uovo? Quale uovo, amore? c'è l'uovo, Isabella, non ti preoccupare. Ma le uova sono arrivate da un po'. Sì, sono arrivate. Ragazzi, una cosa voglio dire. Sapete che io, io sono bellissima perché ce l'ho da l'ora che sia domani, giorno, proprio domenica. Perché c'è.. chissà dove saranno. E Perché? C'è un albero con un... Cioè, magari, magari c'è un albero. Sono quelle grandi o quelle no, piccole No, penso quelle piccoline. fatto magari c'è un albero. Vedete, uh -huh. e detto, eh, qua c'è un buco. Mm. E dentro c'è l'uovo, io lo prendo. Eh sì, e lo metti e nel cestino. Stavo dicendo che lunedì io e la mia classe facciamo il saggio. È vero, amore. Mosca. È vero, e la mamma ti viene a vedere sì. e tu martedì ce l'hai. Sei caduta? <ride> va bene, va bene, quante emozioni sì, questa settimana? Cosa? Dobbiamo fare la stessa strada. Sì, esatto. Esatto. Oggi, dopo il Burger King, la uh -huh. mia mm -hmm. compagna, sì. che è Giavata, che viene anche sì. lei al Burger King, è sì. a casa mia. Allora, cosa stai facendo? Stai facendo delle operazioni, le addizioni con i regoli, giusto? Sì. L'hai trovato? Allora avevamo perso il gatto C'era la porta aperta di casa Il gatto non si trovava Vanessa era in ansia Come non mai Senti Vane Siete pronte? Sì Io adesso mi vesto Che ho fatto la doccia e Andiamo, andiamo subito però. Sì andiamo subito Ti sei spaventata Ma dov'era alla fine? Fuori? Non lo so Sono andata giù Della Tana Stasia Dove era il gatto E ha detto che era sulla finestra Ah ok Ma perché c'era la porta aperta? L'ha lasciata Anastasia? Non ho capito Andiamo dai Stiamo andando al burger io sono felicissima e scrivete nei commenti se anche voi siete felici quando andate in una festa Mua, a dopo appetito Ani hai caldo? vuoi venire all'ombra vicino alla mamma? oggi fa caldo e ti sei messa il maglione eh? bevi Ani eh? hai caldo io te l'avevo detto ma sono arrivate le torte ma che belle due torte ce la fai a spegnere tutto? Vediamo se questa bimba riesce a soffiare tutte queste candeline, io non ci credo però. Vai! Sì! Sì! Sì! sì. E anche le altre! Brava! Questo è da parte di nostro? Giada e Vanessa Apri bene Teresa Ognuno oh, con Ognuno Ognuno Ognuno Teresa Di voi Un mondo di bene Da Giada e Vanessa Grazie oh, oh, oh Mamma ma noi c'abbiamo l'altra Ce l'ho questo Fragola Ma da parte di chi è? di là Ma che bello Ma che bello Aspetta. Ma è bellissima! Grazie. Ok. Yeah. Sappiamo che a te le penne non piacciono. Ma che belle! Ehi bimbe vi siete cambiate? Siamo tornate dalla festa, vi siete cambiate perché? Eravate sporche, vi siete sporcate, adesso però non vi sporcate anche qua, ascoltatemi vi siete divertite al compleanno di Teresa? Eh? È stato bello, quanti bei regalini che ha ricevuto vero? Che tanti di cacacia, sì, praticamente siamo andati tutti nello stesso posto. E ha ricevuto qualcosina di doppio anche. Però vabbè, voi femminucce, tutti quei regali fanno piacere. Fammi vedere, oddio, Anastasia, stai attenta. Hai fatto ballare la ringhiera lì? Oh, perfetto! Come fai? Così che si fa? Solo che sgonfie. Così che sono sgonfie. Vabbè, sentite, Vuoi dai. Venite dentro adesso, dai, che sennò vi ammalate che c'è una rietta. Dai, venite a darmi una mano a preparare che tra un po' arriva gente. Su. Dai, bimbe, venite su adesso, dai. Fa freddo. Ani, ti sei tolta anche il giubbotto, ma sei matta. Dai, dai, dai, dai! Veloci che mi dovete dare una mano. Dai, Ani! Muoviti, Ani. Dai. Ma Vanessa, Anima, ma ce la fate? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Capito? Ma cioè, ma, ah, ma non, non riuscite a stare in piedi voi due? Fammi vedere, fammi vedere. Dai, ma Vanessa, è ma dai, ma è possibile che vi fate sempre male? Ani, vami a prendere un pezzo di carta. Madonna, ragazze, ma non riusciamo a fare una giornata senza un. Giurosi, oddio, dai, stai attenta che ti sporchi tutto, mamma. Eh, dai. Poi qua oltretutto eri, avevi già la botta, ti eri già fatta male. Vane, mamma mia. Ti fa male, dai, un secondo, adesso ti porta la. Dai, Ani! Ani vieni, dai! Poi. Già arrivo! Piano, piano. Oh, dai, si, si Andiamo dentro? Andiamo dentro, ce la fai a camminare, Ani, dagli una mano. Che stress, ragazzi! niente Vanessa tu sei destinata che non puoi uscire con i pattini ti sei spaccata una gamba piano Mettili la disinfettante no. madonna che botta che hai no secondo me quello lì ce l'avevi già eri già caduta ti sei tagliata sul taglio non lo so, mamma... Mia, ma no, no, non ce l'avevi. Non ce l'avevi. Gasper, non si fa sempre male Guarda, mamma, amore, che ti ho dato il boccino, che carino. <ride> ma dai, dai ragazzi, sta arrivando gente, ma io non posso stare tutto questo tempo. Dai, salutiamo i nostri cucciolini. Vane adesso ti cerco il cucciolotto e te lo cucciolini metto. I cucciolini, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un like. Lì. Un bel like Grazie, Gaspar. Grazie della tua partecipazione. Ciao uh -huh. Ani. Vai a cercare un, un, un cerotto. Ok.